Atac. Arrivano i primi 600 autisti controllori. Con questa nuova qualifica il personale di Atac potrà diventare a tutti gli effetti un vero e proprio controllore e multare chi non fa il biglietto. Prevista l'estensione della qualifica anche agli altri 3.000 conducenti per aumentare la sicurezza sui mezzi pubblici. Via Flavio Stilicone si rifà il look. Partiti i lavori per la riqualificazione della strada nella zona sud-est della città. Questo tratto diventerà uno dei primi salotti urbani della capitale grazie a un investimento di circa 500.000 euro. I lavori prevedono la pedonalizzazione dell'area, una nuova pavimentazione, nuove panchine, tavoli da ping pong in muratura, nuove aiuole e una nuova fontanella e percorsi per non vedenti. Maker Faire, il futuro è a Roma. Economia circolare, innovazioni robotiche, intelligenza artificiale e lo spazio sono i temi della sesta edizione di Maker Faire Rome, the European Edition. La manifestazione si svolgerà dal 12 al 14 ottobre presso la Fiera di Roma. Sette padiglioni per un totale di 100.000 metri quadrati dedicati all'innovazione e alla rivoluzione digitale. Un evento pensato per le famiglie, le aziende e gli appassionati, con oltre 1000 progetti provenienti da 61 nazioni diverse.